Fabio Di Biella che è al telefono. Pronto? Pronto, ciao ragazzi. Ciao, sì. senti quanto entusiasmo. Eh sì, ma per il premio fedeltà o perché sei un prof e, e vuoi intervenire in questa nostra puntata? Ma per tutte e due ovviamente. Per tutte e due, ok. Oh, bravo, bene. tu sei un prof di religione? Sì esattamente, esattamente, Insegni in un liceo a Biella, in un liceo linguistico. Ma, che brutta ma, vita. Ma, ma come si diventa prof di religione? Eh. Ah, guarda, in realtà è un po' per caso, perché io in realtà collaboravo con la Caritas, poi c'era bisogno di un insegnante, io eh. sono cresciuto, insomma, ero uno di quegli sfigati degli oratori e, <ride> e ho continuato a farlo a scuola. <ride> bravo. bravo! E stavo dicendo, che brutta vita, ma in realtà non vale per te, perché il prof di religione, se c'è un professore che è bersagliato, che fa proprio una vita d'inferno, è il prof di religione. Che dovrebbe fare una vita da paradiso, da paradiso, bravo, in generale, bravo. bravo. e invece gli capita il contrario eh no perché sono io che me lo faglio gli altri di solito <ride> grande, grandissimo Fabio qual è il tuo contrattacco? Ma dipende, no, di solito il mio vittima, i miei ulteriori sono i miei colleghi, però anche quel ragazzo <ride> si scherza moltissimo. Bravo, bravo, perché ci sono quei professori lì, diciamolo, pallosissimi, i tuoi colleghi quando devi fare quelle riunioni tra i prof Sì, sì, eh. sì, una, una volta addirittura i ragazzi mi hanno mandato, avevo una riunione pallosissima nel pomeriggio, mi hanno mandato un messaggio chiamandomi per un gelato, io la chitichella sono scappato dalla riunione, ho preso il gelato, poi sono tornato e nessuno se n'era ne accorto, eh, certo. nonostante i baffi di cioccolato sulla faccia. <ride> Se, che figo però che ti chiamano per mangiare il gelato cioè sei amatissimo mi pare di capire Fabio ma sì ma secondo me non è neanche difficile perché i ragazzi sono fantastici ah. cioè, ci si diverte assieme ma beh, quindi beh, poi... ti seguono cioè seguono le tue lezioni sì, sì, no, eh. non c'è perché ogni tanto nella testa da altre parti, però insomma è il mio lavoro eh. cercare di catturare la loro attenzione. Se non ci riesco è colpa mia. Ma che ma bravo che, che sei, sei? Fabio, che bravo! Senti, ma è vero che gli offri anche la colazione o le organizzi quantomeno sì, in classe? Sì, avevo una classe che c'era l'unedì mattina ed era scoppiatissima, non sapevo cosa fare, mm -hmm. fin quando a un certo punto ho detto, vabbè ragazzi, senti, facciamo che organizzare la colazione la prima ora, e allora finalmente con la loro con la bocca piena masticano, ma almeno mi ascoltano, ci mettiamo <ride> tutti Facciamo c'è un mega tavolone, ognuno porta qualcosa e viene figo, fai una lezione un po' diversa insomma. che figo, e da lì li hai conquistati, cioè da lì ti hanno amato. Sì. Eh. ma, sì, se... ma, boh, eh. ma vorrai fare sempre l'insegnante di religione? Eh, ma in realtà io purtroppo finisco quest'anno, ma io in realtà sto cercando di fondare una scuola perché sono già stato negli Stati Uniti, ho trovato questo modello che mi piace tantissimo e voglio portarlo qua in Italia cioè? Eh, il modello si chiama Big Picture Learning e là il, hanno il problema che devono tenere aperte le, anche la domenica le scuole perché i ragazzi vogliono andare, perché sono è fighissimo. Ma, pensa. Ma, ma che bello, mi devo informare. Com'è che si chiama? Che così mi leggo... Sì. Che co se vuoi abbiamo anche un sito che si chiama sì. noi siamo il Futuro.it punto abbiamo un blog molto semplice però insomma ci siamo costituiti da poco come associazione siamo stati riconosciuti dagli Stati Uniti e stiamo cercando di aprire una scuola qua in Italia di quel tipo perché, perché ormai dai ormai la scuola italiana non ce la fa più bisogna cambiare, bisogna trovare qualcosa di nuovo e bisogna, dobbiamo tirare fuori il meglio dai ragazzi mamma come rock and roll, rock and roll questo prof. prof, bravo senti con grande piacere ti regaliamo due biglietti per automoto retro e racing che è una fiera dedicata agli appassionati spero tu lo sia di auto e di moto d'epoca e da competizione ci sarà tra il 13 e il 15 di febbraio all'ingotto fiere a Torino quindi, quindi vicino dai non sei molto distante Vabbè, no, sennò, no, se non ci vuoi andare tu e sei di qualche tuo alunno appassionato regala, regala gli biglietti bene bene dai. Ora, ora valuto dai, va bene, <ride> <per> me, <se ride> ciao prof ciao ciao, ciao, ragazzi, ciao, buona buona serata. ciao.